Sì, Presidente, velocemente eh, l'ordine del giorno mira a già dare degli indirizzi eh, comunque collegati all'uso eh, all della piattaforma di cui parlavo prima, quindi eh, proprio anche in termini di economicità, efficienza eh, eh, e soprattutto anche di riuso, degli applicativi già detenuti e sviluppati da Roma Capitale oggi la, la città di Roma e l'amministrazione ha già un applicativo che è quello delle petizioni online che eh, di fatto nella sua attività eh, come dire sembra già avere alcuni requisiti eh, se non tutti eh, che eh, come dire, eh, po possono essere utilizzati eh, o possono essere dei requisiti comuni per eh, l'applicativo necessario per le, per le firme, insomma per le proposte libera eh, di iniziativa popolare con firme digitali quindi gli indirizzi insomma, che abbiamo avevamo già dato all'epoca nell'ambito della, della programmazione economica e che ovviamente oggi quindi cerchiamo eh, di, ulteriormente di rinforzare è quello di partire da quello, da quello strumento Uh, così da poter più velocemente, come dire, dare maggiore attuazione. Io ritengo che l'amministrazione debba, quando si parla di piattaforme, partire dal riuso delle piattaforme magari che ha già fatto sviluppare quindi che ha già pagato e che, di, di cui ovviamente è eh, a disposizione proprio per fare in modo eh, di poter sviluppare meglio diciamo, eh, insomma, quello che è il, il lavoro già all'interno dell'amministrazione dell o comunque di quelli che sono i contratti già aperti eh, da, Roma, eh, da Roma Capitale Ecco, e quindi con questo indirizzo cerchiamo eh, già di porre come dire, un punto che è quello di fatto attuativo eh, legato all'approvazione di questa delibera e quindi eh, l'ordine del giorno, insomma, voteremo a favore. Grazie.